Siamo qui con Paolo Bricco, noto giornalista, inviato del Sole 24 Ore, ma anche storico, storico dell'impresa, che ha scritto molti libri e è qui al Salone del Libro con il suo ultimo, Adriano Olivetti, un italiano del Novecento. Ovviamente un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, ma ti volevo chiedere Paolo, qual è la chiave di lettura insomma, che hai dato a questo personaggio eh, famoso, ma forse non così come vorremmo, come dovrebbe? Beh, eh, le chiavi di lettura sono due sostanzialmente. La prima la chiave di lettura è che Adriano Livetti esiste in quanto straordinario industriale. Eh, senza Adriano Livetti imprenditore noi non saremmo qui a parlare di Adriano Livetti utopista, politico, organizzatore culturale. La seconda chiave di lettura è quella di un Adriano Livetti che ho provato a collocare nel flusso della storia. Perché? Perché finora a mio avviso c'è stato troppo mito, troppo... Mh, eh, troppo zucchero, troppo, eh, troppo fumo, intorno ad Adriano Livetti che invece è un personaggio tragico, eh, drammatico, eh, straordinariamente vitale e che comunque dentro al flusso della storia diventa un essere umano molto molto interessante con le sue genialità e i suoi fallimenti. Ecco, tolta questa patina appunto, qual è uno degli elementi che insomma hai scoperto e rendi in questo libro che lo rendono così umano anche nelle parti diciamo negative, tragiche, che credo sia fondamentale per un grande uomo? Beh, ad esempio il rapporto assolutamente complicato e tortuoso con la famiglia. Adriano Olivetti ha soltanto il 10% della Olivetti, mentre gli Olivetti hanno un altro buon 60% eh, e quindi tutti i grandi progetti utopistici che Adriano Olivetti aveva, sia nel day by day dell'azienda, quindi tutte le attività eh, sociali, ma anche sul lungo periodo, no? l'idea ad esempio che l'impresa dovesse essere liberata dal vincolo del, del, del capitalismo familiare e che la famiglia Olivetti dovesse conferire le azioni a una fondazione estranea, la quale fondazione estranea sarebbe stata la proprietaria un trastante sembra. Esatto, diventa alla fine un elemento esplosivo che fa sì che ci sia una tensione continua tra Adriano Olivetti e gli altri membri della famiglia Olivetti questo quindi ci riporta diciamo così già questo elemento innovativo, da un punto di vista invece tecnologico dell'innovation, di quello che lui ha fatto, avrebbe davvero potuto essere quello che si dice insomma il Bill Gates, lo Steve Jobs mondiale, quindi arrivare su una scala mondiale oppure il contesto italiano, tu che sei uno storico, lo limitava? No, no, Adriano Livetti è arrivato su una scala mondiale è arrivato su una scala mondiale perché fra il 1945 e il 1960 cioè il periodo aureo, il periodo D'oro della Olivetti, la Olivetti ha la leadership nel, in alcuni segmenti molto importanti della meccanica. Tutti ricordano sempre le macchine per scrivere: in realtà, l'Olivetti era più importante strategicamente, faceva più soldi con le macchine da calcolo, le cosiddette linee di vi summa. Eh, e arriva ai vertici mondiali Adriano per due ragioni, prima di tutto perché ha la leadership in questa nicchia che è fondamentale e il secondo luogo è perché Adriano Olivetti riesce in maniera straordinariamente nuova a costruire un modello di impresa che prima non esisteva, parliamo dei prodotti, abbiamo detto le macchine per scrivere, abbiamo detto le macchine da calcolo, la novità è che Adriano Olivetti per primo nella manifattura, crea istituisce dei meccanismi di coprogettazione e di co-design. Per la prima volta gli ingegneri e gli architetti, i tecnici e i disegnatori industriali lavoravano insieme ai nuovi prodotti. Ecco, questo è un unicum assoluto che Adriano Olivetti ha sviluppato facendo della Olivetti un'azienda straordinariamente redditizia e avanzata. Un talento anche organizzativo. Grazie Paolo Bricco, in libreria Adriano Olivetti, un italiano del Novecento, davvero ve lo consiglio.